E' bello poter stare anche qui questo uh, domingo eh, quando la pastora stava parlando uh, della felicità E quando la pastora stava parlando della felicità eh, Ho pensato ad una storia, no? Pensavo a una storia Dove c'era un discepolo che stava parlando con un maestro Quando un, un che stava parlando con il maestro E gli diceva, maestro, qual è il segreto per essere felici? E gli dice, maestro, qual è il segreto per essere felices? E il maestro risponde, non discutere mai con gli stupidi. E il maestro le contesta non pegliamo con i tontos. Il discipolo dice, no, non è possibile, maestro, non è vero. E il discipolo dice, però no, non può essere così, non è vero. Il maestro dice, sì, sí, sì, sí, hai ragione. E il maestro sì, hai ragione. E quindi molte volte quando ci sono discussioni.. Así que cuando hay discusiones muchas veces La cosa migliore Lo mejor es no contestar Ma pregar Sino quebrar. Esto también dentro de la familia también dentro de la familia Cuando hay discusiones entre marido y mujer Muchas veces la cosa lo mejor no es tirar uh, uh, la, la gasolina del fuego ma aspettare che la situazione si calme per poter avere pace sino che sperare che la situazione si calme per tenere paz che il fogo si apaga. oggi parleremo del principio delle primizie quindi oggi parliamo del principio delle primizie perché questo es è l'anno in cui noi otterremo le promesse perché questo è l'anno in cui abbiamo ottenuto le promesse lo diciamo all'inizio dell'anno e que quest'anno abbiamo visto le promesse che Dio ci ha dato lo diciamo all'inizio dell'anno che questo va a essere l'anno in cui vamos a ver le la, promesse però, per poter vedere le promesse nella nostra vita, para en vida, dobbiamo mettere Dio al primo posto della nostra vita. Dio non vuole essere in qualunque posto della nostra vita. Dio non vuole stare in qualunque lugar della nostra vita. Dio vuole essere prima di ogni altra cosa. Dio vuole stare antes di cualquier cosa. Vogliamo leggere Luca, capitolo 6, verso 38? Leggiamo in Luca, capitolo 6, il versicolo 38. Che dice? Dar e si os darà, medida buona, apretata, remecida, e regozando darà in vuestro seno, perché con la misma medida che midiereis, mi os sarà vuoto a medire. C'è cioè un, di un principio biblico nella parola di Dio che è fondamentale affinché le promesse di Dio si manifestano. è fondamentale per che le promesse si manifestino, ed è quello di mettere Dio al primo posto nella nostra vita. Y es aquel de poner Dios en primer lugar de nuestra vida. Y aquí entra el principio, y aquí empieza el principio de las primicias. Porque no hay ninguna otra forma de recibir que dar. Sino que dar. Porque, si no diamo, Porque si no damos, no, recibir. no podemos recibir. En ebraico existe una en hebreo, bueno, entre los judíos hay una fiesta que se llama Yom Abikurim che si chiama Yob Avichorim. Che yeah. è la festa delle primitie. Che è una delle feste più importanti del popolo ebraico. Che è una delle feste più importanti del popolo judico. Dopo la Pasqua. Después della Pasqua. E quando si parla di primitia? E quando si parla di primitia? Noi parliamo di un termine ebraico particolare. Parliamo di una palabra judia particolare. Che è mejor o rishit che s'dehor oresic. Che significa la testa, il principio? Che significa la cabeza, il principio? Le cose che vengono prima. Las cosas que vienen antes. Che la stessa radice della parola primogenito. Che è la stessa radice della parola primogenito. Quello che succedeva nel durante il popolo ebraico, gli che passavano per il giudio. Che que c'era questa festa della venizia. Es que había esta fiesta de la Cuando el campo era en fiore, quando il campo de flores, ellos señalaban en cualquier manera las primeras espichas de grano que E Ellos marcaban de cualquier forma primeras, uh, el primer grano que salía. Mettevano attorno a este uh, grano de los attaccati per para Le unos hilos para señalarlos. Y cuando llegaba la primera maturación de los primeros frutos, e quando madurava i primi frutti venivano portati al Signore. Se lo llevavano al Signore. Perché la prima cosa apparteneva al Signore. Perché lo prima le apparteneva al Signore. E quando si parla di primizia. E quando si parla di primitia. Si parla di tutto quello che è più importante. Si parla di tutto lo, lo prima che è più importante. Tutte le cose che sono prime. Todas las cose che sono prime. Che devono appartenere al Signore. Che che appartenere al Signore. Perché quando le cose al Signore. Perché lo più importante al Signore. Dio va a bendecir todo lo che viene dopo. Dio va benedire tutto demás che viene después. Allora la, la primicia ci es parla que di dare importanza a Dios. Por eso la Previsión nos habla de darle importancia a Dios. De, Dio de, cosa. de poner a Dios antes de cualquier cosa. ¿Cuál, posto dando a ¿Cuál lugar le estamos dando a Dios en nuestra vida? una cosa ¿Dios es una cosa más, entre otras? ¿O es prima de cualquier otra cosa en vida? O está antes de cualquier cosa en nuestra vida? Si, Dios si la nuestra vida, un libro. Si nuestra vida fuera un libro. Dio quale posto occuperebbe? Dio quale? La decima pagina? La, la pagina diez. L'ultima pagina. La ultima pagina. O la prima pagina. O la prima. Dio vuole essere sulla copertina. Perché Dio vuole stare nella portata. Dio vuole essere prima di ogni altra cosa. Dio nostra estar, vita. Dio vuole stare antes de cualquier otra cosa nostra vita. E questo non è soltanto legato al discorso economico e questo non solo sta conectato con il uh, con tema economico ma anche con il discorso del tempo che noi diamo a Dio Sino que también con il tempo che diamo a Dio dell'importanza che gli diamo nella nostra famiglia che diamo nostra famiglia che posto sta occupando Dio? Che, in che sito sta Dio? è qualcosa che dobbiamo fare la domenica un'ora, due ore, ogni settimana è qualcosa che facciamo il domingo una o due ore per settimana o qualcosa che viene tutti i giorni prima di ogni altra cosa nella nostra vita o es algo que viene todos los días antes de cualquier cosa en nuestra vida. ¿Podemos leer las instrucciones que Dios ha dado a Mosé cuando son usciti dalla schiavitù. Leemos las instrucciones que Dios le dio a Moisés cuando salieron de la esclavitud. Esodo, 13, en Éxodo capítulo 13, 13, del versículo 11 al 13. Ah, del versículo 11 al 13. Sí, sí. Y cuando Jehová te hubiere metido en la tierra del cananeo, como te ha jurado a ti y a tus padres, y cuando la hubiere dado, harás pasar a Jehová todo lo que abriere la matriz. Asimismo, todo primerizo que abriere la matriz de tus animales, los machos serán de Jehová. Mas todo primogénito de asno redimirás con un cordero, y si no lo redimieres, le degollarás. Asimismo, redimirás todo humano primogénito de tus hijos. ¿Por qué esto? Perché, perché tutto quello che arrivava per primo perché tutto quello che arrivava prima, apparteneva a Dio le perteneci a Dio le prime mucche las vacas, i primi figli los hijos, le cose che erano per prima erano le più importanti che era lo más ed erano quelle che appartenevano a Dio. lo che le a Dio le prime ore della tua giornata La, sono le più importanti las horas de tu son las más a chi appartengono? A chi le appartinessero? Le prime forze della tua gioventù, a chi appartengono? Dio rivendica il diritto a tutte le cose più importanti della nostra vita. Dio non tiene il diritto de todas las cosas más importantes de nuestra vida. Dio non vuole essere una parte della nostra vita. Dio vuole essere prima di altra cosa no. nella nostra vita. Dio quiere ser lo primero en nuestra vida. E quindi gli ebrei facevano questa festa una volta all'anno. Al raccoglievano i, i primi frutti dei campi. Los de los campos, I primi animali. Los animales, e li portavano a Dio. Y lo a Dios. Le cose migliori erano per Dio. La più importante era per Dio. E Dio benediceva tutto quello che era il resto del loro anno. Y Dios todo lo demás de su año. Ovviamente noi oggi non abbiamo più mucche e grano. Claramente hoy no tenemos más vacas o grano porque no, no somos una sociedad agrícola como era una sociedad de aquel tiempo. porque no somos una sociedad de agricultura como era en ese tiempo. Pero en nuestra vida tenemos muchas cosas que nuestra vida tenemos muchas cosas que usamos. De una parte la parte económica que entra en nuestra vida. Y de un lado la parte económica que entra en nuestra vida. Y de otra parte anche el que a Dios. Y del otro lado, también el tiempo que le damos a Dios ed è importante che noi impariamo a mettere Dio al primo posto anche nelle nostre finanze e è importante che apprendiamo a tenere Dio al primo posto, anche nelle nostre finanze perché anche da lì esce fuori la nostra benedizione perché da lì sale nostra benedizione la primizia determina la nostra posizione in Dio la primizia determina la nostra posizione in Dio Deuteronomio 28.13 dice così Deuteronomio 28.13 dice così Te Quindi, se siamo teste o se siamo coda, que, si o cola, questo dipende da Dio, dipende de Dios. perché Dio è colui che ci posiziona. In alto o si posiziona in basso? Perché Dio è il che ci pone in alto o in o in E c'era un giorno un re, un dio re. che stava ammirando tutto il suo regno che stava il suo reino. e disse io ho costruito questo regno con la mia forza. E, e, mi e dall'alto gli arrivò una voce di un angelo. E, de la di un ángel. e in quel giorno il suo regno gli fu tolto. Ese día su, uh, le todo su reino. E lui è dovuto andare a dormire con gli animali in mezzo alla, alla strada, in mezzo a, ai campi. La Bibbia dice fino a quando lui non aveva riconosciuto Dio nella sua vita. Y la parola dice che que questo fu fino a quando lui non riconosciò Dio nella sua vita. Non disse che Dio era colui che gli dava la forza di poter portare avanti questo grande regno. No dijo, él, o sea, no dijo que Dios era el que le daba la fuerza para llevar adelante Guerrero. E quando lui disse queste parole dice la Bibbia in sé. palabras volvió en sí, lo fueron a cercare, lo buscaron in mezzo ai campi. En medio de los campos. y Él ritornò di nuovo ad essere posto re. volvió a ser rey. La Biblia nos insegna que colui que innalza e colui che abbassa è Dio. E la Bibbia nos dice che el que, los, que, que... Levanta il che pone debajo bajo Dios. Dio. Anche sul tuo posto di lavoro, nella tua vita. Lui decide se tu sei testa o sei secondo. E lui andrà sempre ad onorare coloro che lo onorano. E sempre va a onorare a los que lo honran. La Bibbia dice in Proverbi. La palabra dice en Proverbios. Capitolo 3, verso 9. Capitolo 3, versicolo 9. ¡Horra a Jehová de tu sustancia y de las primicias de todos tus frutos! Samuel, 2, 30, de y primero Samuel 2.30, la parte vile del versete. Y primero Samuel 2.30... Aspeta, está azul. Ok. primero Samuel 2.30. Lo dice, porque yo honro con honra de mi honra. Ah, porque yo honraré a los que me honran, y los que me tuvieran poco serán viles. Dice la Biblia che Dio onora coloro che lo onorano. La parola dice che oh, Él onra al che lo onra. Ma quelli che lo disprezzano saranno anche loro disprezzati. Però los che lo también serán disprezzati. Quindi nella nostra vita, il nostro, la nostra posizione, Así que nuestra vida, nuestra posición, dipende dall'importanza che noi diamo a Dio. Se tu metti a Dio come una delle tante cose della tua vita quando partirà la tua preghiera quando oirà tua oración, la tua preghiera sarà una fra le tante tu será una entre las ma quando tu inizi a mettere Dio al primo posto della tua vita allora dice la Bibbia che non aprirà neanche la bocca la la boca, che la risposta già arriverà la risposta arriverà uno dei più grandi apostoli della storia. Uno degli apostoli più grandi della storia. Si chiamava José. Si chiamava José. Lo conoscete? Lo conoscete? Pochi lo conoscono come José. Pochi lo conoscono come José. Tutti lo conoscono come Barnabas. Tutti lo conoscono come Barnabas. Barnabas lo conoscete? Barnabas lo conoscete? Ah sì, Barnabas lo conosce. Sì, sí, Barnabas, sì. Però la Bibbia dice negli atti degli apostoli. Però la parola dice in Eccesso degli Apostoli che Barnaba prima si chiamava José, José. però un giorno decise di de fare una cosa Pero un giorno ha venduto tutto quello che que aveva tutto quello che aveva e lo ha messo ai piedi degli apostoli lo a los pies de los e da quel giorno gli cambiarono nome e cambiaron nome lui divenne Barnaba se Barnabas. padre di consolazione Padre de Consolación y, ha avuto de y tuvo uno de los ministerios más grandes en la historia del cristianismo Yo siempre me sono chiesto, sempre pregunté, cosa può spingere un uomo a empujar a un hombre a vender todo lo que tiene para darlo a Dios. Si no es un amor para Dios La Biblia dice que donde está il nostro tesoro, lì sarà anche il nostro la parola dice dove sta il nostro tesoro, ahí sta il nostro cuore. E un giorno mi ricordo che parlavo con un fratello. E, io che con un e questo fratello diceva io oh, voglio servire il Signore. Dice, ser ya, voglio fare grandi cose. Cosas. Però questo fratello eh, nella sua chiesa in silesio, non era fedele con le proprie decime, con le proprie offerte. Non era fedele con lo sismosio ofrendas. Non dava mai una decima, mai un'offerta Nunca dava un diezimo, un'offerta Però tutte le domeniche era lì fuori a mangiare nei ristoranti. Però tutti i domenici stava lì fuori a comiendo nei ristoranti. Andava nei ristoranti migliori. Iba en los mejores restaurantes. Si tú querías saber cómo se mangiava da qualche parte, basta que le pide a él, él conocía seguramente costos. Si quieres saber uh, dónde ir a comer, puedes pedirle a él porque él a todos los lugares. Y sabes, no los cuales, Italia, y sabes que los restaurantes en Italia cuestan, no son como los de aquí. Pero cuando se trataba de hacer una oferta al Señor... Pero cuando era una oferta al Señor... Non lo, non lo vedevi mai che facevi un'offerta. Non lo vedevi mai che facevi un'offerta. Mai che facevi una decima. un Niente. Nada. La Bibbia dice che dove il tuo tesoro, l'ha anche il suo cuore. La parola dice dove sta il tuo tesoro, lì sta il suo cuore. Dove stava il suo cuore? Dove stava il suo cuore? Comiendo. Come diciamo in Italia, mangiare. No. Comiendo. Oh, No. Cosa fece invece l'Apostolo Pietro? Però che dice l'Apostolo Pietro? La Bibbia dice che quando Gesù lo chiamò. La Parola dice che quando Gesù lo chiamò. Era un pescatore. Era un pescatore. Lasciarono ogni cosa e seguirono Gesù. Lasciarono qualche cosa e seguirono a Gesù. Perché qual era il loro cuore? Dov'era il loro cuore. Però dove stava il suo corazone? Era in Dio. In Dio. Però la Bibbia ci parla che Dio onora coloro che lo onorano. E la Parola ci parla che Dio onora quelli che lo odorano. Quindi nel momento in cui noi onoriamo Dio, ah, sì, a Dio, Dio, ci posiziona in un livello spirituale più alto di onore. Dio ci pone un livello spirituale più alto di onora. Perché Lui onora coloro che lo onorano. Perché onora a los que lo onorano. E si onora a Dio con le nostre decine e con le nostre offerte. Se onora a Dio con i nostri Voi sapete, noi non parliamo mai di, di, di situazioni economiche. Es que no hablamos más, nunca de situaciones económicas. No, no, no. Bien, no. Bien, bien, bien. Bien, a esto también. Bien, bien. Bien, a Bien, bien. Bien. Bien. no no Bien. Bien. Bien. Bien. Bien. Bien. Bien. Bien. Bien. Bien. no Bien. Bien. Bien. Bien. Bien. Bien. Bien. Bien. Bien. Bien. Yo no quedé recimo para comer, mi alma deseó primero los frutos. En eh, eh, los campos de la recogida está hecha por tres partes. È la primicia, hay la primicia, poi è la raccolta, luego hay la recogida y, alla fine la como dice qua. y al final el uh, racimo. Che cos'è la primizia, che cos'è la raccolta e che cos'è la racimolatura? Che è la primizia, che è la raccolta e che è il racimo? I primi frutti che escono sono i più belli e i migliori los salen los más y los mejores, che quindi vengono presi, che, che sono tomati. Dopo c'è la grande parte del raccolto, però rimangono poi sugli alberi dei frutti che sono piccolini, che non sono maturi. Però se quedano nei nostri alberi sono frutti piccoli che non sono maturi. Questi qua passando il tempo matureranno. Questi passando il tempo vanno a maturare. E vengono poi presi. E poi li toman. Questa è la racimolatura. Questo è es il racimo. E molti offrono a Dio la racimolatura. Molti offrono a Dio il racimo. E Michele dice, io sono venuto per cercare dei, dei, dei primizie E Michele dice, io fui per buscar primizie Però ho trovato la racimolatura. Per incontrare il racimo Quante volte offriamo a Dio la racimolatura? E quante volte offriamo a Dio il racimo? Ah va bene, se mi avanza il tempo, prego Bueno, se mi sobra il tempo, vorrei orare Se mi avanza il tempo, farò questa cosa per Dio Se mi sobra il tempo, vorrei fare questo per Dio Devo pagare le bollette, pago tutto che pagare tutte le tarifas e tutto se mi avanza qualcosa farò un'offerta a Dio se mi sobra qualcosa le essere un'offerta a Dio ah, il Signore lo sa però il Signore lo sa e questo significa che noi stiamo offrendo a Dio la racimolatura questo significa che le stiamo offrendo a Dio il racimo, il sobre quando stavamo in Italia e un giorno è capitata questa cosa quando stavamo in Italia, oh, un dia questo? veniva una sorella veniva una hermana. diceva, pastore io ho un divano brutto a casa vecchio che non utilizzo più mi dice, eh, pastor io tengo in casa una, un sofà feo e rotto che io non uso, otro, dice, no uso lo posso portare in chiesa lo posso portare in chiesa? poi veniva un altro e diceva, pastor io ho delle sedie vecchie che io non uso più e veniva un altro e diceva, pastor io tengo sedie viejas che io non uso lo posso portare in chiesa? lo posso portare in chiesa? Mi sembra che la Chiesa era diventata il deposito delle cose vecchie dei fratelli. E parece che la Chiesa si era divento come un deposito delle cose vecchie dei sormani. Noi non possiamo dare a Dio la racimolatura. Però noi le possiamo dare a Dio il sovrano. Quando è bello dice qualcuno che viene e dice. Però quando è alguien che viene e ti dice. Voglio dare un, un divano per la Chiesa. Quiero darle un sofá a la iglesia. negozio en el negocio de los, el de los sofás. Compraré el mejor de los sofás. Nuevo. Y lo ofreceré al Señor. Y lo ofreceré a Dios. Questa es una esta es una premisa. Esta es una Non No sé si me estás comprendiendo en lo que quiero transmitirles esta mañana. No sé si entendés lo que quiero transmitir esta mañana nella nostra vita noi dobbiamo offrire a Dio il meglio, non la recimolatura. la quando andiamo a leggere la storia di Caino e di Abele quando leggiamo la storia di Caino e Abele Genesi capitolo 4, verso da 3 a verso 7 e in Genesi capitolo 4, del 3 al 7 e mm. aconteceu a del tempo Y Caín trajo del fruto de la tierra una ofrenda a Jehová, y Abel trajo también de los primogénitos de sus ovejas y de su grosura. Y miró Jehová, consolado a Abel y a su ofrenda, mas no miró propicia a Caín y a la ofrenda suya, y ensáñose Caín en gran manera, y le cayó su semblante. Entonces Jehová dijo a Caín, ¿Por qué te has ensañado, y por qué se ha inmutado tu rostro? Si bien hicieres, no serás ensal ensalzado, Y si no eres bien, el pecado está a la puerta. Con todo esto, a ti, a ti será tu deseo y tú te enseñarás de él. Cuando dice que Caín había hecho la, la ofrenda, dice que era pasado el tiempo. Dijo que uh, dijo, andando el tiempo, Caín ofrece la oferta de frutos de la tierra. Caim tracò il frutto della terra un'offrenda. Cosa significa questo passando il tempo? Che que significa questo di che que passò il tempo? Che Caim aveva già preso la primizia, se l'era mangiata. Che Caim già si aveva comido la primizia? Aveva già preso il raccolto. aveva la recogida. Era passato il tempo. Aveva passato il tempo. Adesso c'era la racimolatura. Ora viene il rasmo. E che ci dobbiamo fare con queste cose? E que che facciamo con un Facciamo un'offerta al Signore. Dobbiamo facendo un'offerta a, un a Dio mentre Abel aveva scelto il meglio del gregge per fare un'offerta al Signore mentre Abel aveva elegito lo migliore delle sue ovejas aveva visto le pecore aveva visto le aveva scartato quelle con i difetti aveva le ovejas con defecto. e poi aveva visto quelle più bianche, quelle senza difetti y aveva tomando le più bianche, quelle senza difetti quelle grasse las per fare un'offerta al Signore Para un a Dios. e la Bibbia dice che Dio vide quello che, Caim che Abel aveva fatto che la parola dice che Dio vive lo che Abel aveva fatto però non guardò quello che Caim aveva fatto però non lo che Caim aveva che stava dando a Bele e che onore stava dando Caino a Dio che non le stava dando Caim e chi amore stava, stava dando a Bele a Dio dal frutto delle loro azioni si vedeva l'onore che stavano dando dal frutto delle sue azioni si vedeva la ombra che le stavano dando noi abbiamo bisogno di tornare a posizionarci negli alti livelli spirituali Tenemos que volver a ponernos en los niveles altos de Dios. Pero esto avanza solo cuando nosotros ponemos a Dios en primer lugar en nuestra vida. Esto solo pasa Cuando realmente ponemos a Dios en primer lugar en nuestra vida. Cuando le ponemos a Dios en primer lugar en nuestra familia. Cuando lo se... lo ponemos a Dios en primer lugar en nuestra familia. Cuando ponemos a Dios en primer sitio de nuestro tiempo. Porque la cosa más preciosa que tenemos es el tiempo. Porque lo más precioso que tenemos es el tiempo. Quanto tempo stiamo dando a Dio? Quanto tempo le stiamo dando a, e stiamo dando a Dio? E che valore diamo al tempo che noi stiamo dando a Dio? Quando preghiamo, preghiamo, Signore grazie per questo cibo, amè? Quando oriamo, oriamo, Signore, grazie per questa comida e O stiamo lì passando tempo di qualità davanti a Dio? O stiamo passando tempo di qualità davanti di a Dio? Un giorno c'era un grande uomo di Dio che si chiamava David Yon Kiccio. Un día había un hombre, muy, un hombre de Dios muy grande llamado David Kiongichó. Y venían a buscarle a su puerta. Y tocaron a su puerta. Lle estaba orando. Y él se sorprendió que le tocara la puerta porque la gente no debía disturbarlo cuando le estaba orando. Y él se sorprendió que le tocaran la puerta porque la gente no tenía que molestarle. Él que le no tenía que molestarle Entonces uscì, dice, ¿qué Así que él salió y dijo, ¿qué está pasando? E la segretaria gli disse... E la segretaria le dijo, Abbiamo al telefono il presidente della Corea che vuole parlare con te. Al, el, el, el, mobile, el Corea que e lui gli rispose. E gli contestò. Ditegli che sono impegnato con una persona più importante di lui. Digli che sto occupato con una persona più importante di lui. Quando finirò lo chiamo. Quando termino le chiamo. Un altro giorno successe la stessa cosa ad un servitore di Dio dell'Inghilterra. A un giorno le passò lo stesso a un servo di Dio in dell'Inghilterra. La regina di dell'Inghilterra, che non era questa, era una precedente, la regina dell'Inghilterra, che non era questa, ma quella di prima, lo voleva come consigliere. Lo voleva come consigliero. E quindi andò a parlare con questo pastore. E dice, vuoi diventare mio consigliere? E se vuoi essere mio consigliere? E lui disse io non lui disse no. Io dice che no. Non c'è paragone. Non si può comparare. Il servire Dio con il servire le persone. Il servire Dio con servire la gente. Questo significa mettere Dio al primo posto nella propria vita. Questo significa mettere Dio in primo lugar nella nostra vita. Se domani dovesse arrivare una persecuzione. Se domani arrivate una persecuzione e la gente viene e ti mette un fucile vicino alla testa la gente viene e ti pone un fucile cerca della cabeza e dice cosa vuoi fare? negri Dio o ti spariamo? dice che haces? le reineras a Dio o te disparamos? quale sarebbe la tua scelta? quale sarebbe la tua lezione? dove stai mettendo Dio nella tua vita? in che posto? e in che posto stai ponendo Dio in tua vita? il principio della primizia ci parla di questo il principio della primizia ci parla di questo dove sarà il nostro tesoro, lì sarà anche il nostro cuore. Donde sarà il nostro tesoro, sarà il nostro Dimmi per cosa tu impegni il tuo tempo. Dimmi per che Dimmi, cosa tu impegni le tue finanze. Para tue finanze? Dimmi per che cosa impegni la tua forza. In che pones tuo e io ti dirò dove sta il tuo cuore. Io te dirò dove sta tuo Quanti di noi siamo stati innamorati? Quanti siamo innamorati? Che cosa succede quando tu sei innamorato? Che ti passa quando stai innamorato? Qualunque cosa il pensiero sta all'altra persona. Qualche cosa il primo pensamento è l'altra persona. La devi andare a trovare. E gli scrivi il messaggino. E scrivi il messaggio. E la poesia d'amore. E la poesia. E gli compra il mazzo di fiori. E gli compra le flore. E il regalo. E il regalo. E la porti a mangiare in un bel ristorante. E come era un bel ristorante. Perché? Perché? Perché il tuo cuore sta lì. Perché il tuo corazone sta lì. E quindi il tuo tesoro, Así que tu tesoro. Che è il tuo tempo, le tue forze. è il tempo, il sforzo. E anche la tua economia. E il tuo economia. È lì. È Oggi vogliamo riflettere su questo. E vogliamo pensare in questo. Dove sta il nostro cuore? Dove sta il nostro corazone? È in una fidanzata o un fidanzato? È in un novio o novia? È nei figli? È nei figli? Perché tanti mettono i figli davanti a Dio. Porque muchos ponen los hijos delante de Dios, en un trabajo, muchos ponen delante de la carrera delante de Dios. ¿Dónde está nuestro corazón? Dios no quiere ser uno de los tantos en nuestro corazón. Dios quiere estar antes de cualquier cosa en nuestra vida. E se noi lo onoriamo, lo metteremo prima di ogni altra cosa nella nostra vita. E se lo onoriamo, e lo poniamo come primo lugar nella nostra vita. Allora Lui ci onorerà. In ogni cosa. In cada cosa. E ci darà cose che neanche immaginiamo. E ci darà cose che immaginiamo. Un giorno Dio fece una domanda a Salomone. Un giorno Dio una domanda a Salomone. Era solo un ragazzo. Solo era un chico. Salomone, chiedimi quello che vuoi e te lo darò. Salomone, chiedimi lo che chiedi e te lo darei. Però Salomone non chiese una lunga vita. Però Salomone no una vita larga. Non chiese ricchezze. No non chiese vittoria sui suoi nemici. No sui sui Salomone chiese una cosa per il regno di Dio. Algo per il reino di Dios. Disse il Signore dammi sapienza per portare avanti il regno che tu mi hai affidato. Y pidió sabiduría para, uh, para llevar adelante el reino que me has dado. Y Dios no le tiene solo la sabiduría. No solo le che Sino que todo lo demás que Él no había preguntado. Porque cuando nosotros buscamos primero el reino de Dios, porque antes buscamos, el reino, Dios, buscamos primero el reino de Dios. Si buscamos antes el reino de Dios. Todas las otras cosas nos verán adyuntas. Todo lo demás lo después. Però se noi cerchiamo prima le altre cose, lo demás, non Entonces nunca más, no tendremos nada. Y siempre estaremos siempre lì a lottare contro luchando con estas cosas. porque si buscamos el reino de Dios si lo onoriamo. Dios nos onoriamo. en ci in un livello differente. ¿sabéis a un livello differente. Sapete quando la nostra efficace? lo eficaz que es nuestra oración? es cuándo viene fatta en segreto. Es quando, no, sabes, cuando es, es eficaz nuestra oración, cuando estáis en secreto. Porque Jesús, dice, Porque Jesús dijo, prega en el secreto, quien prega en el secreto, yo lo recompensaré públicamente." una recompensa en público. ¿Cuánto tiempo pasamos nosotros en el secreto pregando? ¿Cuánto tiempo pasamos en secreto orando? Se verá en el público. Se verá en lo público. Il, quello che succede nella tua vita agli occhi di tutti è il segnale di quello che sta passando nella tua vita nel segreto con Dio e quindi quando cambia quello che viene nel segreto con Dio eso, lo está con Dios, cambierà anche quello che succede con tutti cambierà, lo que pasa con todos. cambierà quello che succede nella tua famiglia a lo que a lo que está en tu familia, también aquello que sucede en tu trabajo. A lo que está en tu trabajo. Y en la tu salud. salute. Dio ti possiederà in un onore differente. Questo quando hai una una ora differente. Perché Dio onora coloro che onorano. Perché Dio onora a los que lo honran. E quindi il nostro compito è es quello di onorarlo. Así que nuestro deber es el de honrar. No per questo noi prendiamo un tempo sempre ogni anno. Questo abbiamo un tempo cada año. Per parlare di questo. Parlare di eso. Noi parliamo di tante cose, non parliamo solo di queste. Parliamo di un montone di cose, se non solo di questo. Però è importante per una volta all'anno mettere il centro sull'onorare Dio. Però è importante una volta all'anno mettere il centro in onorare Dio. Perché lungo il cammino noi spesso mettiamo altre cose davanti. Perché durante il cammino molte volte mettiamo altre cose davanti. Ah, c'era quella signora che aveva bisogno, sono andata da lei e l'ho aiutata. Buona via, che ayuda, fui de ella e, e adesso non ho i soldi per dare la mia decima al Signore e fare un'offerta al Signore. l'offerta al Signore. Però Dio lo sa. Però Dio lo sabe. Sto ponendo una persona. Sto ponendo una persona davanti a Dio. Di Dio. Sto dando più onore ad una persona che a Dio. Dando onore una persona che a Dio. Se noi diamo più tempo alle altre cose che a Dio. Ci diamo più tempo a altre cose che a Dio. E stiamo dando più importanza. E stiamo dando più importanza. E questo a Dio non piace. E questo a Dio non le usa. Ok, quindi dobbiamo avere adesso un momento per pregare. Que sì, un momento Vogliamo salutare anche le persone che ci seguono attraverso internet. Salutiamo anche i nostri amici che ci seguono. E vogliamo avere un momento.